Ciao a tutti! Oggi prepareremo i biscotti vetro. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, burro, zucchero, uova, tuorlo, vanillina, la scorza di limone, lievito per dolci e caramelle dure alla frutta. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero E la scorza di limone chiudiamo con il coperchio e il misurino ed azioniamo il bimbi per 15 secondi a velocità 10 uniamo sul fondo del boccale con la spatola Aggiungiamo adesso il burro, la farina, la vanillina, il lievito, le uova e il tuorlo. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo impastare per 50 secondi a velocità 5. La frolla è pronta, avvolgiamola nella pellicola trasparente e riponiamola in frigo per almeno 30 minuti. Trascorso il tempo abbiamo ripreso la nostra frolla dal frigo, adesso la stenderemo tra due foglie di carta da forno. Una volta stesa, formiamo i nostri biscotti. Prendiamo due formine a forma di stellina, una più grande e una più piccola. Posizioniamolo su una teglia rivestita con carta da forno. Una volta formati i biscotti mettiamo adesso le caramelle all'interno. Una volta messe le caramelle all'interno dei biscotti li andremo a cuocere in forno statico a 180 gradi per 10-13 minuti circa. Sono cotti, lasciamoli raffreddare del tutto prima di servirli. biscotti vetro grazie e alla prossima ricetta